Il corpo dell'ingegnere informatico americano rapito Bruce Morganolt è stato scoperto in un villaggio del Perù stamattina. Implicato nel rapimento e nella richiesta di riscatto è Ugo Lassierda, presunto leader della Voce del Popolo, una nuova organizzazione di guerriglia. Ora vediamo la USS Clarence E. Walsh, in rotta verso il Mar Giallo per la sua prima missione in un'area di forte tensione. Definita l'ammiraglia del XXI secolo dal segretario alla difesa Mason, che ha riaffermato l'impegno americano verso gli alleati giapponesi. Noi speriamo che la presenza della Walsh, la più avanzata piattaforma da guerra elettronica ed informatica al mondo, aiuterà a ridurre le tensioni nella regione. Dalle informazioni che hai recuperato in Perù, sembra che Ugo Sierda sia stato contattato da qualcuno per rapire e interrogare Morgenholt. È stato pagato in armi, Sembra che abbia usato quelle armi per rifornire i suoi uomini e pagare i debiti con altri gruppi di guerriglieri. Forse la Sierda è un perdente, ma forse ha strappato a Morgenholt informazioni che non vogliamo si sappiano in giro. La Maria Narcissa è in mare aperto, quindi non ci sono via di fuga. Abbordala, ispezionala, scopri con chi stava trattando la Sierda e poi assicurati che non possa diffondere ciò che sa. Quinta libertà. Quello che Morgan Holt sapeva su kernel di masse, calcolo ricorsivo e algoritmi d'arma, è paragonabile a quello che sapeva Oppenheimer sull'atomo o Turing sui computer digitali. Il progetto Watson, l'indagine delle Nazioni Unite sui kernel di masse, verrà ricordato per secoli, assieme al progetto Manhattan, come lo studio fondamentale che ha cambiato per sempre la natura della guerra. Immagina se Che Guevara avesse rapito e interrogato Oppenheimer nel 1959 e avrai un buon parallelo della situazione in cui ci troviamo. Manderemo l'elicottero a circa 40 clic dalla Maria Narcissa e ti lasceremo in mare sulla sua rotta. Aborderai di nascosto dalla prua. Ispeziona la nave e le stive. Scopri quello che puoi sui rifornimenti di armi sulla gente con cui sta trattando la Sierda. Le immagini satellitari indicano che la Maria Narcissa ha una piccola lancia a poppa. Quella sarà la tua via di estrazione primaria. Se tutto va storto, possiamo sempre ripescarti dal mare. Terremo la Walsh a tiro di elicottero dall'obiettivo per tutto il tempo. Se qualcosa va storto, dovremo riuscire ad aiutarti nell'estrazione. Se te la giochi pulita, ti recupereremo dalla lancia in mare aperto appena esci dal raggio visivo della nave. Cosa ci fai qui? Ah, volevo solo stare lontano da quel mentecato di la sierva. A me lo dici? <ride> Insopportabile. Dovremmo farlo fuori e buttarlo a mare. Sì, sono d'accordo con te. Ma quei tizi che lo proteggono... Sì, hai ragione. Sembrano pericolosi. Sembra che la Sierda stia distribuendo la sua nuova ricchezza. Sta pagando i debiti con parte delle armi che gli hanno consegnato. Vuoi farmi controllare qualche altra cassa di armi? Ho un'idea migliore. Metti dei dispositivi di tracciamento, così vedremo dove vanno a finire. Ok. Ok. d'accordo Abbiamo intercettato un messaggio radio dalla Maria Narcissa. Parlano di una falla e chiedono di essere scortati. La nave sta affondando. No, ma sembra che diversi compartimenti siano allagati. Devi attivare la sentina nella sala macchina anteriore per raggiungere tutte le stive. allagati. Devi attivare la pompa di sentina per drenarli. C'è parecchio rumore qui sotto. Utile per strisciare alle spalle della gente. Cosa c'è in questa stiva? Qui c'è la pompa ausiliaria. Ci sono dei compartimenti allagati. La pompa dovrebbe riuscire a frenarli. Grazie dell'informazione. Che C'è una grossa pompa qui. Puoi usarla per drenare la stiva anteriore. La troverò. far partire quella pompa o no? E non so come funziona questo dannato accencio Il capitano Diego ha detto di sbrigarsi, altrimenti affondiamo Diciamo che se sbaglio potremmo affondare più Allora non sbagliare Grazie tante Bella, Così, così dovresti riuscire a drenare i compartimenti. Adesso puoi andare a cercare la bolla sì. di carico della spedizione di La Sierra. D'accordo. container con il materiale di la sierda si trova da qualche parte in questo compartimento. La ricevuta di carico dovrebbe essere su uno dei lati. Darò un'occhiata. Lavoro, Sam. Sembra che chi ha consegnato le armi alla Sierda stesse lavorando per procura. Chi? Mercantil Costa Fuerza Securità de Panama. Una finanziaria offshore? Sì, di quelli che masticano sigari. Fantastico. Adoro i burocrati. Devi ancora recuperare le bolle di carico, così possiamo scoprire con chi altro sta lavorando la Sierda. Prova nell'ufficio. Dovrebbero esserci quelle informazioni. sui lati e in fondo c'è anche una lancia motore attaccata a poppa pensi che ci sia spazio per tutti? sì ma non mi fido nemmeno delle scialuppe su questo rottame Sì, lo sento. Sembra una perdita di gas. Potrebbe bastare a creare un rischio di esplosione. Non devono esserci calmati in questa lama. Ma E non sperare che il nemico sia furbo abbastanza da rendersene fuoco. Potrebbero aprire il fuoco su di te, se ti vedo. Ho capito l'antico. Sono stato io accidenti che puzza! Sembra... Non so sembra gas. Puzza di marcio. Come di sì, come l'aria di palude. Pensi che sia pericoloso? No. Sei vicino agli uffici della nave. Su questo ponte a tribordo. È lì che troverò i documenti di carico. È dove dovrebbero tenerli. Ehi, hey, la sierda è passata di qui? Sì. Era qui pochi minuti fa. Si lamentava dei libri mastri. Bastardo. Spero che gli taglino la gola. La sierda non è un tipo con cui scherzare. Non voglio scherzare con lui. Spero che lo faccia qualcun altro. Quel qualcuno farebbe una bruttissima fine. L'uomo, mm -hmm. Dov'è adesso? Non lo so e non lo voglio sapere. Ho visto qualcosa qua giù. I documenti di trasporto sono stati falsificati. Dicono che il container di la sierda è pieno di canna da zucchero e noci di cocco provenienti da un tizio chiamato Nakariakov in Malesia. Nakariakov? Ho già sentito questo nome. Nakariakov è un nome in codice che i commercianti di droga delle Filippine usano per indicare le spedizioni di armamenti quindi invece di canne dalla Malesia la Sierda ha ricevuto cannoni da un russo immaginario esattamente ora che ne dici di andare a vedere dove si nasconde la Sierda? forse il capitano sa dove buona idea perché non vai sul ponte e glielo chiedi? cosa sta succedendo Ehi hey Thomas, hai visto la sierda? No, ma l'ho sentito gridare con qualcuno poco fa. Ecco perché sono qui. Con chi ce l'aveva stavolta? Si lamentava della cabina o qualcosa del genere. Bastardo. Crede che bastino un po' di soldi per essere il re del mondo. Un giorno la pagherà, vedrai. Sai cosa non capisco? Siamo in mezzo a un carico di colombiano, il migliore caffè del mondo. E questo caffè sembra guano di pipistrello. Appunto, perché? Perché il capitano Diego compra il caffè più economico che trova Perché? Perché il caffè economico ha un odore più forte Così i cani fanno più fatica a sentire cosa c'è nascosto dentro Ah, adesso capisco Però non mi dispiacerebbe una bella tazza di caffè buono A chi lo dici? Qualcuno che si muove da fuori. Chi? Non lo so chi. Per questo sono preoccupato. L'hai visto? No. No. Sono sicuro di vedere qualcosa. Già, sta in guardia. C'è qualcosa che non va. Credo sia un altro passo. Male. Dicono che visto che i pezzi del primo shuttle sono ancora attaccati al modulo di attracco, l'equipaggio dovrà camminare nello spazio fino allo shuttle di soccorso. Brutta storia. Comunque ci vorranno due settimane prima di poter lanciare lo shuttle. Quindi forse non si porrà neanche un problema. Io che credevo che questa fosse una nave pericolosa. Almeno questa non va a 30.000. solo le ho bruciate a poco. Bene, sei a metà della lavoro. Trova le altre. Ah, andiamo, godite la ficha dura. Ci troveremo di nuovo a sudare in una giungla prima di accorgercene. Non ho mai sentito di gente che si è presa lo scorbuto nella giungla. E io non ho mai sentito di gente dimorata da un alligatore su una... E così la sierta si è rintanato nell'alloggio del capitano Dove si trova? Terzo ponte, a bordo L'unico modo di arrivare su quel ponte sono le due scale interne. C'è un sacco di gente qui. Ah oh, oh no. Sì. È stata un la puzza. L'aria fresca è meglio. Cosa c'è qua su? Solo le sale dei server e delle comunicazioni. E la piattaforma di osservazione. Nient'altro. C'è una scala di emergenza che porta alla lancia di pompa. should <laughs> Ma che succede? Ti giuro, mai, mai sono stato insultato a questo modo. Non vedo perché ti arrabbi. Ti ha fatto passare i controlli. Pensi che sia facile superare la zona del canale dopo gli ultimi giri di vite? Non mi interessa se è difficile. Il mio lavoro ti sembra facile? No! Ma questo insulto... Costringermi a corrompere un ispettore... Con i miei stessi soldi! No, questo pezzo grosso, questo vicepresidente, signor Segundo Ruiz de Medeiros. Ah la farò vedere. Bene. Ricordati le mie parole. Gliela farò pagare, con gli interessi. O non mi chiamo più Ugo Lassierda. Bravo. Voglio un altro drink. Vediamo... Dove avrà nascosto il ruolo? Non fare scenate! Oh, madre de Dios! Non proprio, ma se ti fa sentire meglio prega pure. Ti prego, non mi uccidere! Ti prego, lasciami andare! Non dirò che ti ho visto! Non capisci proprio cosa sta succedendo, vero? Morgenold, i tuoi scagnozzi l'hanno torturato a morte e io ho deciso che sei tu il responsabile. Oh no! Non è colpa mia! L'unica cosa peggiore di un codardo è un bugiardo. Hai dato l'ordine e ora morirai per questo. Ti prego! Prima dimmi chi ti ha ingaggiato per rapirlo. Io non lo so, lo giuro! Mi hanno contattato indirettamente mi hanno consigliato di non cercare di scoprirlo. Bel lavoro, Fisher. Informerò lo Stato Maggiore che la Sierda non è più un pericolo. Obiettivi primari completati. Possiamo procedere all'estrazione quando vuoi. Bel lavoro, Sam. Altre due casse ed è fatta. Azione. Ho le visioni. Non mi piace. Restiamo calmi. Proprio oh. oh. quando pensi che non possa andar peggio. Coraggio. Calma. Calma. Ah.